benvenuti allora, quindi stiamo seguendo il tutorial di 5 minuti in micro studio in questo tutorial, fra le altre cose, si fa riferimento ad alcune risorse che si trovano in, um, in ICEIO. quindi sono praticamente di 3x3d ICEIO, anche itch.io lo trovate e, e il... Um, in realtà Vexed sarebbe la persona da cui stiamo um, estraendo questi pacchetti risorse e qui c'è scritto anche il link Vexed a cui si può andare per fare eventualmente delle donazioni ma soprattutto quindi se noi andiamo a questo link vediamo che ci sono molti contenuti che costano anche relativamente poco ma in mezzo a tutti questi contenuti vediamo che ce n'è uno in particolare che ho usato abbiamo fatto vedere nelle nostre lezioni che sarebbe night e qualcosa mm? night e qualcosa, lo, se non lo riusciamo a trovarlo facilmente lo cerchiamo con il ctrl n quindi night eh, con la n magari night e qui abbiamo praticamente deep night 8x8 platform assets a questo punto andiamo sicuramente dentro il link e nel link vedete che c'è la possibilità di costruire questo genere di piattaforme. E questo genere di piattaforme eh, lo, eh, lo costruiamo, vediamo, con delle mappe e soprattutto con un personaggio che si muove in qualche modo. Questo, ehm, questo asset pack lo possiamo scaricare con download. Now qui possiamo, se vogliamo, darci due dollari per ringraziarlo. Se vogliamo fare solo qualche esperimento, ci scarichiamo il .zip, download.zip. Quando è scaricato il .zip, quello che c'è dentro il .zip, che dovremo poi scaricare da qualche parte, ci sono sostanzialmente due immagini. Un player.png, che è questo, che lo estendiamo, in cui abbiamo un run cycle, verso destra e verso sinistra, dei cycle, quindi delle animazioni che possiamo poi usare in micro studio abbiamo delle animazioni che permettono di spingere spingere in corso e delle animazioni che permettono di fare un salto questo player.png ci permetterà di fare gli sprite invece tiles and enemies questo um, altro png piccoletto ci permetterà di fare delle mappe, quindi sintonizzati, nel prossimo video vi farò vedere come prendere questi, questi oggetti e infilarli dentro MicroStudio